È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho registrato una clip, cioè dalla, dalla scorsa clip, ho avuto dei problemi e quindi ho dovuto chiudere il video. Ma a parte questo, eh, adesso sono tornato a registrare, per voi non è passato niente, non è nessun problema e anche per il video non è nessun problema. Cos'è successo? Mi sono fatto una full armatura mi sono preso un infarto. Mi sono fatto una full armatura e semplicemente adesso eh, vorrei uccidere questi squid. Ragazzi, ho trovato... E io Stavo morendo, però mi sono salvato in questo modo, che non so neanche come, ma mi sono salvato. Liberiamoci un attimo Tipo, Piazziamo questo blocco. Mettiamo giusto un attimo cosa c'è qua dentro Ah, è abbastanza durito. Mi segnerò le coordinate, voglio giusto vedere ancora qui cosa c'è. Tra l'altro queste robe qui potrei scompattare potrei compattarle per renderle tra l'altro qua mi sa che è un deposito di robe e basta allora assegniamoci le coordinate e le vecchie coordinate le ho perse perché ho spento il computer e sono una persona incredibilmente intelligente quindi scriviamo il comando in chat per fare questa roba qua dovete fare Fn f 3 più c oppure se non avete un portatile basta fare f3 pc tra l'altro quella roba lì mi puzza di Lash Cave, però oltre tra l'altro questa non l'avevo ancora raccolta. Non ditemi che sa che bisogna raccoglierle. Ok, l'ho raccolta. Ora togliamo tutto questo baradà. Chiudiamo, riprendiamoci la torcia e prendiamo il lapis che... Mi mancavano, vediamo giusto un attimo se c'è qualcosa di interessante. Sembrerebbe di sì. Lash Cave, molto eh, pericolosa, che fa lava. Direi scudo alla mano, c'era dell'oro, ma non mi interessa. So che dovrebbe interessarmi per la speedrun, ma al momento sono più interessato ad altro. Vorrei vedere se ci sono dei diamanti qua perché siamo ad altezza meno 30. Dovremmo riuscire a trovarlo, mi sono preso di farlo. Qua c'è un altro geode, a questo punto non servirà neanche segnarci le quadri, anzi ce ne sono così tanti. Ma a parte questo vorrei cercare dei diamanti, perché con i diamanti si fa l'Enchanting Table. E con l'Enchanting Table posso meglio prepararmi per andare nel Nether. Uno sport Blossom, il problema che ah! serve sì... No, non è vero lo racconto. Magari mi tengo la spada di pietra qua, così la consumo e poi la butto via. Mi sa che c'è proprio uno spawner. Mi sa che c'è proprio uno spawner qua sotto, eccolo, infatti. Ma niente di Allora, queste le coordinate ce le segniamo di sicuro, perché... E, mentre il pane ce lo prendiamo, ce le segniamo le coordinate perché... Poi possiamo venire qua con Touch, come avevo già detto e riprenderci le nostre cose Direi iniziamo a scavare verso l'alto che non ho più molto materiale Che dovremo scavarci un bel po' di blocchi Ah ecco poi per cazzo voi magari vi state chiedendo eh, ma scriversi le, le coordinate in chat non è una cosa stupida Cioè è una cosa un po' stupida Allora tanto ho le registrazioni quindi in ogni caso posso andare a vederle lì Però nei file di gioco ci sono tutti i log delle chat quindi in tal caso basterebbe cercare la data di oggi e andare a vedere i log. Che lì voi ho, ho la chat. Vedo tutte le cose scritte. Quindi, anche voi, magari. Se siete già un po' più smanettoni e comprendete, vi ho appena detto, una cosa che potrebbe salvarvi la vita. E si esce nel mare. Quindi, allora, dove cavolo eravamo? Cerchiamo di avvicinarci alle coordinate zero. Quindi, qua si sale. E di qua si scende. Quindi andiamo in questa direzione di qua. Cercando di tornare allo spawn. Ok, mi pare di aver di essere tornato un po' dove eravamo all'inizio perché io mi ricordo che c'era una spiaggia e che c'era una foresta di sì. quercia scura quindi vediamo se qua in giro trovo la mia roba qui da qualche parte eccola ci sta a ah, trovare questa roba qua va bene allora quindi io mi insegnerei anche il coordinato di questo cerchiamo un attimo delle casse qua è il mio buco vediamo qua c'era solo del ferro ok iniziamo a posare della roba qui e tra l'altro potrei magari radere al suolo quest'isola e rif rifarmela da capo in un eventuale futuro allora intanto ho bisogno di cibo quindi cerchiamo ancora degli animali che dovrò violentemente trucidare però mi sa che l'isola finiva abbastanza subito quindi se voglio il cibo mi sa che devo iniziare a piantare le grano. Magari ci facciamo una barca e andiamo ad esplorare in giro. Che è meglio. Tra l'altro è possibile che dividerò poi questo episodio. In più parti perché, vabbè, sto già registrando tanto però finché... Come sta facendo, ce ne andiamo su un'altra isola per vedere se c'è cibo. Perché io di mettermi a piantare non ne ho voglia. Ma ah, trovare dei meloni però non mi farebbe schifo. È eh? anche perché magari mi tengo un semino e quello pianto. Perfetto, cibo. Mi spiace mucche ma è per una buona causa. Non è assolutamente vero. Distruggerò il vostro mondo in futuro. Mi stai di prendere il carbone. E non ho ancora neanche un letto. Tanto questo che sto scattando adesso è una delle nuove musiche del gioco che sembra molto carino. Ok, ho fatto esplodere il mio, cre il mio primo creeper. Di solito non li faccio esplodere, però adesso stavo un po' cercando di capire com'era la situazione qua. Ok, 36 di carbone vanno più che bene. Non volevo arrivare a questo punto, però... Creeper era lì di dietro, ho dovuto scappare. Quindi a sto punto si torna giù perché è notte e non mi serve a niente star fuori di notte. Andiamo sotto e farma dei ragni. Ok, finalmente ho pure un arco. Ho trovato i diamanti, ma mi serve dell'acqua. Allora, di armatura sto messo bene, ma voglio andare a recuperare questi diamanti. Quindi approfittiamoci dei diamanti. Tanto ce ne sarà solo uno, e a quanto pare no... Due, tra l'altro sto parlando piano, perché sto parlando piano? Non lo so, devo parlare forte, ci sono altri diamanti, l Infarto. copriamo la lava che c'era qui, per evitare morti indesiderate, allora c'era solo un diamante, sono stato abbastanza sfortunato, ma eh, non vorrei ancora andarmene a casa perché ne vorrei avere almeno 5. oh uh, altri diamanti, perfetto. Quindi I diamanti si trovano proprio andando molto in profondità e ce n'era di nuovo soltanto uno, ma sono veramente sfortunato. No, ce n'era un altro, perfetto. E non era unico, ok, quindi adesso ne abbiamo sei, ne abbiamo ancora uno per farne quello che vogliamo e probabilmente ci farò un jukebox. Scherzo, non è vero, non mi farò un jukebox. Va bene, allora torniamo su. Ho raccolto già anche delle ossidiane adesso, come potete vedere, l'obiettivo, ma... No. Ne ho scavata una in più. e notte. Ci sono delle pecore, finalmente, quindi significa lana e cibo. Quindi abbiamo fatto anche sogni loro. Ovviamente cosa trova adesso? Le zucche e i meloni, voglio dire. Prendiamoli che ci fanno comodo. Ok, sono tornato a casa. Posiamo un po' di roba dentro le ceste, tipo questo, questo, questo. Mettiamo un letto e segniamo lo spawn. Tanto no, non morirò però almeno non penso di morire però all... e intanto iniziamo a mettere questo tipo qui così possiamo già iniziare a fare le, le librerie allora ho già fatto anche un altro progresso eh, e ora ce ne possiamo andare nel nether perfetto usiamo giusto questi blocchettini qui